Cos'è l'oro alimentare o oro commestibile? Io sono Davide Campomaggiore e sono il titolare di Oroetic. Da oltre 10 anni mi occupo di metalli preziosi, e attraverso la mia catena di compro oro sono divenuto famoso ai media italiani per il grande lavoro a tutela dei consumatori. Oggi amatissimo dagli chef di tutto il mondo, l'oro alimentare o oro commestibile in realtà ha una tradizione millenaria. Veniva utilizzato già nell'antica Mesopotamia o anche gli antichi romani usavano decorare i loro piatti con briciole di oro commestibile. L'antica tradizione di decorare i piatti con oro commestibile è stata riscoperta ultimamente dal grande chef Gualtiero Marchesi. A seguito è stata poi ripresa dagli chef stellati di tutto il mondo. L'oro commestibile viene utilizzato ovviamente specialmente nella ristorazione ed ha uno scopo puramente decorativo. Non ha valori nutrizionali di riferimento o importanti e serve solo appunto a impreziosire i propri piatti rendendoli così più esclusivi. L'impiego dell'oro in cucina è ben documentato nella storia. Si narra che nel 1368 alle nozze di Violante Visconti con il figlio del re d'Inghilterra furono servite ben 50 portate con oro commestibile. Il fascino splendente dell'oro diventò una vera e propria ossessione e mania, tant'è che il Consiglio Cittadino di Padova fu costretto in passato a proibire che nei festeggiamenti fossero servite più di due portate con oro commestibile. Qualche anno fa a Londra l'eccentrico chef Chris Large ha inserito nel suo menù del ristorante Honky Tonk un hamburger dal costo di 1100 sterline, chiamato Glam Burger, che era un misto tra carne di cervo, manzo, eh, zafferano iraniano, foglie d'oro. Al netto delle stravaganze e dell'utilizzo degli chef stellati che ne rendono poi eh, dei piatti fuori mercato in realtà l'oro commestibile è alla portata di tutti e ognuno può permettersi di impreziosire i propri piatti con foglie d'oro, granelli d'oro commestibili che servono appunto a dare preziosità, esclusività e un tocco di originalità ai propri piatti in cucina. Se vuoi avere altre informazioni sul mondo dell'oro ti invito a visitare il sito vendereorousato.com dove troverai un blog ricco di articoli eh, davvero interessanti su tutto il mondo aureo. Se al tempo stesso hai dell'oro da vendere e vuoi conoscerne il prezzo, la valutazione che ti verrà offerta, puoi venire a trovarci in uno dei nostri negozi e andare sul sito offertaoroetic.it dove troverai 4 vantaggi esclusivi per te che stai guardando questo video. Ciao e a presto!